Ciao a tutti, oggi vediamo questi bei coltelli made in Italy al 100% specifici per tagliare a tavola carne, in particolare bistecche costate grazie a una lama appuntita e dentata che permette di tagliare anche in prossimità dell'osso facilmente senza problemi questi coltelli, come dicevo, sono fatti in Italia, prodotti artigianalmente, in acciaio inox. Possono essere naturalmente lavati in lavastoviglie, il manico è molto leggero ma nello stesso tempo resistente, atossico, sterilizzabile. Sono coltelli che vanno bene per la nostra tavola tutti i giorni. Abbiamo anche dei coltelli da cucina per tagliare carne, pesce e verdure che potrete trovare sul nostro sito elettronicadidattica.com Vi ringrazio per l'attenzione, iscrivetevi al nostro canale Elettronica Didattica e visitate il sito elettronicadidattica.com Ciao a tutti!